selezioniamo le notizie che decidiamo di proporre. Vediamo quali sono i riferimenti, che, eh, i riferimenti, chiamiamoli culturali, che l'articolo prevede che il lettore abbia, ma che non sono all'interno del testo. Quindi, per esempio, se viene citata una sigla, la esplicitiamo, se c'è scritto ONU, parentesi Organizzazione Nazioni Unite. Se c'è un riferimento geografico lo collochiamo. Se si cita un, um, un personaggio della scena politica, diciamo chi è, qual è la sua funzione. In questo modo chi legge non deve in continuazione passare dal testo al suo bagaglio culturale. Cerchiamo di scrivere tutto in modo uh, semplice, semplice si intende seguendo le regole della scrittura controllata di cui parlano De Mauro e la Piemontese e sono regole ben precise del tipo eh, non fare frasi passive, non fare frasi eh, troppo lunghe, esplicitare i nessi eh, che ci sono tra una frase, quindi puoi fare o due coordinate, oggi eh, piove, ho preso l'ombrello e sono due frasi oppure puoi dire oggi piove e quindi ho preso l'ombrello tutti i procedimenti che aiutano la persona che legge a ehm, seguire il testo senza dover compiere quel processo di inferenze che il, eh, un testo normale chiede addirittura noi non ci rendiamo conto ma quando io dico mh, Eugenio Montale ha scritto Ossi di seppia e nella frase sotto metto il poeta costringo il lettore a fare un'inferenza perché deve capire che il poeta è Eugenio Montale quindi noi a rischio di essere noiosi decidiamo che il soggetto è sempre Eugenio Montale fatto tutto questo ehm, il testo viene passato attraverso un programma che da, eh, scannerizza diciamo, il testo e ci dice quante parole abbiamo usato ad alta frequenza, quindi le parole che sono a disposizione di tutto, quante parole abbiamo usato ad alta disponibilità, che significa che sono un po' meno ad alta frequenza. Tutto questo ci dà una statistica di leggibilità, ci dice questo Testo è leggibile nel 73% del, dei casi. Il tentativo è di essere onesti, quindi di presentare l'argomento. Se eh, esprimiamo un'opinione, sia chiaro che sia la nostra opinione e il lettore può decidere da che parte stare. E non... I quotidiani italiani attualmente hanno uno una qualità di scrittura abbastanza bassa, sia perché certe volte sono proprio generici nel dare la notizia, cioè mancano pezzi di notizia, sia perché la scrittura è molto è molto una scrittura per... Eh, che fa l'occhiolino che strizza l'occhiolino che usa delle per cui le esplosioni sono sempre spaventose il delitto è sempre efferato cioè ci sono proprio delle modalità che ormai sono meccaniche in chi scrive che sono eh, degli sprechi di spazio e di fatica per il lettore a detrimento dell'informazione vera e propria una delle regole prese da piemontese de Mauro e di dare notizie solo di fatti avvenuti quindi ad esempio tutta una serie di notizie politiche che dicono che verrà eh, fatta questa riforma magari la dai giusto perché chi legge non sia eh, tagliato fuori se sente parlare di articolo 18 ma dai semplicemente la notizia che il governo sta lavorando per la modifica dell'articolo 18 e lasci perdere tutto quello che, eh, che sui giornali c'è sarà così, non sarà così siccome molto spesso l'informazione facile viene usata in eh, gruppi di lavoro con persone che hanno problemi simili di comprensione del testo eh, cerchiamo di affrontare temi che ehm, non obblighino ma suscitino interesse e quindi spesso sono eh, argomenti di carattere sociale, modificazioni di stili di vita.